a tutti e benvenuti in un nuovo video di World School. Questo video lo dedico a mia mamma e ai miei fratelli. Oggi vi parlerò di un libro a me e a mio papà molto caro che si intitola C'è un maschio nel bagno delle femmine in cui il protagonista è Bradley Churkess. E andati portato in biblioteca con la mia classe e mi avevo consigliato molto questo libro C'è un maschio nel bagno delle femmine. Ma io all'inizio non mi convincevo molto dal titolo. I due protagonisti sono Jeff e Bradley. Jeff è appena arrivato alla Reddits School da Washington. Invece Bradley è un bambino odio tra tutti, che a sua volta odia la scuola. Carla è una psicologa appena arrivata. I suoi metodi non sono molto accettati dai genitori. Ma riesce a entrare in sintonia con Bradley e con gli altri. Bradley è un bambino molto solo che non crede in se stesso. Ma Carla riesce ad aiutarlo a scoprire tutte le sue qualità. Grazie al suo impegno, Bradley riuscirà ad avere molti amici, ma si dovrà separare da Carla. E il resto è da scoprire! E ma cosa stai facendo?